Buonasera e benvenuti nella seconda parte del settimo anno di Lego Harry Potter Proseguiamo, nella scorsa parte avevamo attaccato il Ministero della Magia E eravamo riusciti a rubare appunto il medaglione dalla Humbridge A questo punto ora dobbiamo riuscire a guarire Ron però Qui possiamo usare le pedane rosa per Ermione Ecco qua, vediamo cosa tira fuori questa volta Ok, dei palloncini che tireranno via questi sassi e ci permetteranno di proseguire Dicevo, ora dobbiamo guarire Ron perché, come ben sapete, si è letteralmente strappato il braccio per smaterializzarsi e venire qui. Allora, qui siamo in una sorta di free roam, quindi andiamo un po' spediti dove dobbiamo andare. Non ha senso eh, stare in giro a fare troppe cose. Vai, smaterializziamoci. Quindi il free roam del settimo anno è il campeggio. Ok, va bene, ci può stare. Almeno per una parte dell'anno sarà il campeggio. Eccolo lì che non inizia a essere cattivo. E loro invece vanno... Ah, vanno a Godric Solo. Quindi la terza missione del settimo anno è qui. Ok, devono cercare di capire qual è... Quali sono gli altri orcrux? Ok, ci siamo. No, dai, si scoperchino le tombe. Ah, no. Togli la neve dalle tombe per cercare indizio. Ok, si sì, erano effettivamente tombe. Allora, Weasley. Non possiamo interagirci. Eh, occhiali, mettiamoceli subito, così non ci pensiamo più. Ecco fatto. E se c'è qualcosa da effettivamente usare, lo facciamo. Qui possiamo passare? No. Allora. Vai, qua. Ok, giustamente siamo ad un cimitero. Quindi diamo i fiori ai defunti. Allora, questo invece. Ok, abbiamo rimesso a posto la lapide. Monetina. Qui c'è il remione da, da usare. Ok, e abbiamo un bel diffindo. Ok, con calma. Allora facciamo un po' tutto. Eh, perché qua. Credo che c'è tanta roba da fare. Quindi iniziamo a fare tutto così da non dimenticarci nulla. Iniziamo col diffindo qui. Vediamo cosa crea. Ok, una stufa. Aguamenti, brucia tutto. Cioè spegni tutto, mi spiace Ermione. Colpito in pieno Ermione. Ok, poi questa stufa la posso mettere dove? Oh... Ah, posso scegliere? Perfetto, ho sciolto il ghiaccio qui sopra. Ok, qui abbiamo magia oscura. Perfetto, quindi niente da fare, caro studente, in difficoltà a rimanere lì. Vita natural durante. Allora, qui, altri fiori. Okay. Forza, forza, forza. Panchina. No, colpiscila con un incantesimo normale, grazie. Sole. Orellini. Siamo 3 su 5. Questa tomba non la possiamo alzare eh? per scoprire gli indizi, a quanto pare no. Allora, Ermione, vai, attiva. Quello che devi attivare. Ok, il phone, perfetto, per togliere la neve dalla, dalla tomba, ok. Poi, vediamo un po' dove bisogna andare. Eh. Qui abbiamo un fuocherello che era rimasto acceso. Qui ci servirebbe il denominatore di Ron. Ok. Questo invece cosa dovrebbe fare? Butta il sale sulla neve. Perfetto. Prendiamoci altre monetine poi vediamo un po' cosa c'è di altro eh. qui ci sono il quarto, il quarto fiore esatto qui un bel bombarda no, bombarda grazie ah, eh, giustamente poi ricreiamo la tubatura Credo. però lì in modo che spruzzi sulla tomba, perfetto E a questo punto spegniamo anche l'incendio qui. Ok. Possiamo passare dall'altra parte o subiamo danni. Ok, possiamo passare. A questo punto direi che possiamo iniziare a decifrare gli indizi, no? O qui. Ah, Ermione serve. Ermione che sa leggere. Ok. Abbiamo già trovato quella che serviva. Così, eh? Bastava farne una oppure abbiamo, siamo, abbiamo avuto culo noi che era quella giusta quella? 5 su 5? No. Detto, ed ecco Batilde Buff che okay. evidentemente non è molto a posto. È un infetta di Relasto guarda guardai. Ok, dobbiamo andare ad indagare su Batilda. Evidentemente. Sì. Allora, segui Batilda Baffa al piano di sopra. Prima, però, fammi aprire questa cassaforte qui. Ecco fatto, vai Ermione. Ok. Aguamenti, vai. Carica questo annaffiatoio e spegniamo l'incendio lì. Perfetto E okay, altra roba per costruire eh? Sì What? Una dentiera gigante Va bene, tutto mi sarei aspettato meno che una dentiera gigante Che però possiamo usare per smangiucchiare i libri, ok, e poter passare su. Giustamente. Chi non userebbe una dentina gigante per farlo, no? Allora, prima però possiamo andare anche qui dentro. Ok, no, serve la maglia oscura. Come niente? Hermione sta volando. Tutto normale. Ok, bisogna colpire queste cose. bene facciamolo quindi colpiamo e qui sembra che abbiamo fatto tutto però il ragno lo possiamo ammazzare Ah, sono i ragni da ammazzare ok perfetto e tu puoi anche levarti nelle balle via e saliamo vediamo un po cosa c'è da fare qui Vabbè, poco inquietante, eh. Bravo, il mio Vermione usa la sedia. Azza. Questa è la camera di Harry Potter. Mm. Colpire quel serpente non è servito a molto, anzi, l'ha fatto solamente incazzare. Però ora posso fare questo. E tirarglielo in faccia. Posso. Ok, qui dentro invece cosa troviamo? Ok, un'altra roba da buttargli addosso. Vabbè, però... Che cacchio. Vai. Boom. Ed infine... Dobbiamo trovare qualcos'altro da tirargli addosso. Ok, questo perfetto. Sven. Vai, colpiscilo. Ok, abbiamo fatto mangiare un po' di roba. Ah, ora possiamo tirarlo via così. Perfetto. Bisogna rifare la stessa cosa qui. Com'è sta roba, ragazzi? Eh. eh però, mentre carico l'incantesimo, non mi puoi colpire. Le regole del gioco erano chiare. Caro, leggo Harry Potter. Eh? Le regole del gioco sono chiare. Il ragno, però, lo vorrei ammazzare. Vabbè. Ah, gli abbiamo messo la torta in testa. Ok. Quindi, prima dobbiamo evocare questo. Poi, dobbiamo usare il Ma perché hanno sempre l'humus attivo? Che vanno lentissimi, sti cosi. Ok. Guarda, guarda come vanno lenti con l'humus attivo. Cioè, sono un po' scemi. Dai, come colpire il ragno? Niente. Impossibile colpire il ragno, perché... Si era messo agguamenti Vabbè dai Cioè Incredibile Niente da fare Poi lo tira a caso Tra l'altro quello lui Vabbè Il colpo lo tira proprio a caso Cerca di predictarti Vedi eh, Ragno Vai Ole Preso No Dai Volevo prendere quella monetina Volevo prendere quella monetina Sono morto male Vabbè dai Usiamo il martello E Finiamola qui e lo sto usando però, eh. Dai, grazie. Vale. E buttiamo lì dentro anche questo. E però lo allora possiamo buttare ancora più indietro. Ok, altra zona così. Hmm. Idee di game design un po' pigre, posso dirlo. Cioè... Oh. Tutte le boss fight sono così, eh. Evita quello che ti tirano, più o meno. E, e tiragli addosso qualcosa con il Mingardium Leviosa. Tutte così sono. Ok. E questa volta la buttiamo fuori casa, giusto? No, la buttiamo giù. Ok. Cioè è carina l'idea a livello di... concettuale. Che tu butti la roba dentro il serpente e poi usi Vingardium Levioso su quella roba lì per buttarlo via. Però boh, farmelo ripetere tre volte così. Cioè bastava uno. Ok, smaterializzati. Quindi il livello completato. Perfetto. Mago autentico no. Ma va bene così. C'erano troppe cose ancora bloccate qui. Mattoncini 70 su 200 e continuiamo la storia. Ok, di nuovo nel free roaming. Possiamo togliere la neve da quest'albero, sì. Però vabbè, non è che sia molto interessante, quindi... Ermione, vai. Attiva la tua roba e vedi cosa c'è da fare. Questo dove lo mettiamo? Qui? Sì, ok. Il draghetto ci fa passare. Ah, seguiamo il patronus uh, di Piton. Ok. Vai, vai, ti seguo. Ok. Ti ha spostato molto gentilmente qualcosa. Caricamentino. E quindi l'altro Livello eh? No, Forse qui questo non sarà un livello. Forse questo sarà solamente un coso per ottenere l'Orcrux. Tipo non so, una lezione di incantesimi. In quella fine è l'incantesimo. Qui alla fine avrai l'Orcrux. Avrai la spada di Grifondor. Volevo dire non l'Orcrux. Eccola lì appunto. e si butta nel lago ghiacciato ottima idea a livello sott'acqua tutto mi sarei aspettato dalla settima parte di lego harry potter meno che un livello sott'acqua devo dirvi la verità Ok, ci sono tre di questi medusoidi da distruggere. Spostati però, eh, Ron. Ah, ci sono anche le lumachine, ok. E ecco, qui ci sono tutte le piante da distruggere. L'unico e l'altro livello sott'acqua che avevamo fatto in questo gioco era il livello della seconda prova del torneo tre maghi. Dove lì, giustamente, si era sott'acqua. Insomma, la prova era sott'acqua. E non metterò a distruggere tutte le varie piantine. Eh. Vorrei andare un po' più spedito. Questa parte del gioco sta segando il ghiaccio? A quanto pare. Si... No, questa è pietra, è roccia sta distruggendo la roccia per farci passare sì ok qui sopra però c'era qualcosina che volevo prendere appunto monetine ecco qua e scendiamo allora qui cos'altro c'è da fare bravo l'umo stira via tutto qui magia oscura mentre qui si può fare così perfetto e scende. Altro bingardium leviosa. Ah, okay, perfetto. Posso far salire quella roba. Però mi servono due giocatori qui. Quindi vai. Ron spero che tu passi. Intelligenza artificiale, grazie. Ed ora posso cambiare e fare così. Ok. Granchio se n'è andato. Possiamo passare, vai con R. Posta, ti romperò per favore Che cacchio Ma guarda come si mette apposta in mezzo e boh. Guardalo Cioè si è messo proprio lì davanti alla, alla piovra E proseguiamo Questo Vediamo un po' cosa bisogna farci Ok, cosa abbiamo fatto? L'esca per i pesci? Per far... eh, Infatti, l'esca per far abboccare la rana pescatrice, guarda la rincazzatissima Tra l'altro là sopra c'è la, la terza piovra da colpire eh. Andiamo a far fuori la terza piovra qui Perfetto, 3 su 3. Vai, tasso rosso. Non lo butto via. Poi, qui? Cosa abbiamo esattamente? Come facciamo a distruggere quello? Serve qualcuno per un po' di calore. Vabbè, intanto facciamo questo. Ecco, non si possono prendere quelle monete. Vabbè, vai. per oh. una sega quello che sto facendo ragazze ah ok devo buttarlo Ma scusate Boh, Se non lo fa? Ma ha fatto qualcosa? Non, no, non credo. Guarda quanto è fatta male questa parte. Devo colpire dal lato, ma nemmeno. Vedete, non da nessuna parte, effettivamente, fa qualcosa sto poso ragazzi quanto è fatto male sto gioco. Guarda. Tanto questa domani possiamo anche togliere dalle balle, no? Poi non ci si può muovere in tre dimensioni ma solo in due in questi livelli. E niente, cioè non... Finché sta roba qua rimane attiva non possiamo passare. Non si capisce come... Tirare giusto coso. Oh, attenzione, l'ha fatto, l'ha fatto, l'ha fatto. Ok, fatto. Bisognava colpire non il ghiaccio, come è sempre successo all'interno del gioco, ma solamente quei tre pezzi rosa. Ok. Eron che ci salva. Lo fa aprire la boss fight del, del medaglione? Non ho capito. Ah, intanto smaterializzazione: ottimo, peccata. Poi oh, vediamo un po' cosa c'è da fare qui. Eh. Possiamo salire qui sopra? No, a qua ci servono gli occhiali. Intanto il talpone lo colpisco perché sono sempre un botto di soldi. Vabbè, ah, quelli possiamo lasciarli lì. Qui abbiamo un difendo da attivare. Vai. Ok, un bel martellino per distruggere il ghiaccio qui. Okay? Oh. posso distruggerti? Eh? Non ti voglio più. Ok, un personaggio. Ron biancheria intima. Mm. Attenzione un biancheria intima al ah, talpone è venuto qui ok e io qui però volevo fare qualcosa ecco appunto ok la torcia possiamo sciogliere quindi tutto questo ghiaccio passiamo da questo poi questo Abbiamo ottenuto cosa? Boh, non si sa. Poi scegliamo anche questo, già che ci siamo. Ok, questo lo possiamo prendere. E ok, è uno da mettere qui, perfetto. Quindi tocca prendere anche l'altro prima o poi. Monetine blu mago autentico, perfetto. Allora, qui abbiamo la scatola Weasley, ottimo. Qui prendiamoci questa monetina blu gratis. Vai, attiviamo la scatola Weasley. E possiamo fare così. Vai, vediamo cosa fa. Distruggerà il tronco, immagino, no? No. Ho solo permesso di prendere questo coso. Ok. A questo punto attiviamo la smaterializzazione. Andiamo da questa parte. Poi Lumos... Ah, tu non hai più lumos però. Eh, ma che sola che sei. Bene, tocca a eri, allora. Tirare via questo. Poi così. Mm. Eh, Potete togliere il strogo, grazie. Ok, eh, saliamo. E qui sopra? Vado ragazzi Dai su Cioè non riesci a prendere dei fiori che sono davanti a te Ok preso Scendiamo. Mettiamolo qui E cos'è facciamo saltare tutto? No facciamo salire questo Harry dove sei? Sei tornato qui perfetto Vai Rosso blu Verde giallo Attacca Quest'area qua comunque mi sa molto di boss fight, eh. Sta parecchio di boss fight. Ah però... Ma da dove l'ha tirata fuori? Ok, fuori uno. Ed ora cosa faccio? Ributta via? Sì Ok bisogna colpire i ragni mentre Ron va a far fuori tutto il resto. Ok vai Ron tutto tuo di nuovo Ok e ammazziamo di nuovo i ragni E dobbiamo anche costruire qualcosa. Ah, allora, rivediamo Harry e Hermione che fanno roba. Ok, mi ha colpito, grazie. Ok, posso distruggere così i tornadi. Va, va bene. Tra l'altro da lontanissimo riprende. Un cecchino. Ok, Ron è tutto tuo. Vai! Ammazza Lord Crux! Hey! Perfetto! Livello completato. Quindi abbiamo completato altri due livelli in questo episodio. Buono? Tema della casa Ron biancheria intima sbloccato: fantastico. mago autentico fatto. Tale gettoni ottimo. E continuiamo la storia. Vediamo. Qual è la prossima missione? Eh? Sarà andare a Villa Malfoy? Vediamo. O andranno da luna: molto probabilmente andranno da luna. fa Harry? rompe la quarta parete così ok Ermione di nuovo è tutto tuo vai attiva sto coso cosa fa esattamente quell'uccellino è un picchio e abbiamo sbloccato Xenophilius Lovegood, il padre di Luna vai, andiamo con la smaterializzazione sì. e iniziamo anche questo altro livello in questo episodio, vai perché ho la sensazione che i livelli siano un po' più corti ma che saranno di più dei classici 6 livelli che c'erano nei primi anni Az luna rapita Se che nel film non ci hanno fatto vedere tra l'altro hanno fatto uno Dimo Allora Sono la porta è una porta normale con un mattoncino di Lego sopra gigante Bisognerà trovare il modo di entrare eh? Sì evidente, Evidentemente bisogna trovare il modo di entrare Intanto carichiamo questo Ok E quello fa quello che deve fare Poi Attiviamo questo Bisogna distruggere con gli acquironi per entrare eh? Mi sa di sì Quindi attiviamo anche questo E viene distrutto pure quello E poi sarà da fare qualcosa qui allora Vediamo eh C'è la puna che possiamo colpire Però non se ne va Ok bisogna trovare un altro modo allora Possiamo fare Lumos Lumos e lumos ok poi ratastinchi cava sempre molto lentamente mi raccomando cava anche qui ok non ho ben capito cosa tu abbia tirato fuori ma va bene comunque e eh? No, questa è proprio magia oscura Ok, sto continuando a distruggere Tutto il Il uh, Cosa di il Raccolto del tipo, lì, di Tra l'altro ci sono i corvi da ammazzare Quindi facciamolo Già che ci siamo Ma ah, possiamo anche fottergli le carote Ok Fottiamo dire Due Vai, tre Quattro e 5. Perfetto. Tema di grifondoro. Possiamo allora, possiamo andare anche di qua, sì. Ah, c'è lo studente in difficoltà qui. Vai, in Ma come contento. Ma era una finta? Ah, no, ok, era vero. Perché rideva un po' da malvagio, eh. Allora, e l'altro corvo è qui, colpito. 4 su 5. C'è un corvo da qualche parte che non abbiamo visto, eh. Che si è nascosto bene. Qui possiamo costruire qualcosa. Ok, è una macchina per volare. Immagino di sì. Però non possiamo salire più di tanto, no? Sto provando a salire ma non, non mi fa salire. Vabbè vai, attiviamo questo con, con Weasley però Altrimenti lei non ci trova niente Ecco ti sta bene Vai Ok Hermione Invece servi tu qui Ecco l'ape che È contenta si mangia il gelato E noi possiamo attivare questo Così che sta roba colpisca lì. Poi, qui possiamo attivare cosa? Costruire cosa? Un campanello, no? Qualcosa. Sì, il campanello, perfetto. Però prima di arrivare lì io vorrei distruggere queste cose. Ecco qui. E salire qui sopra con Ron, dato che ormai l'ho fatto, no? Dai, distruggi tutto. Vai Ron, tutto tuo qui. Ah, serve la magia nera, ma vai a cagare allora. Però ho visto dov'è l'ultimo corvo lì sopra. Perfetto. Prendiamoci questo stem, che non serve comunque a nulla. Però l'abbiamo preso. Ok, Pussa Ah, tra l'altro lì sopra c'era un gettone blu. Vabbè, l'ho mancato. Eccolo lì, sono impauritissimo. è merda la casa di runa sono molto ordinati no e gli spiega le fia la fiaba di Vede il bardo no dobbiamo salire però non ci fa salire ok allora, iniziamo facendo così. Va bene, bisogna trovare tutte le altre manopole. Allora. Vediamo un po', eh. Vabbè, Tanto non può essere più disordinata di così questa casa, le stiamo solo facendo un favore. Perfetto. Ah quello serve un difinto immagino no? Sopra, appunto. Ok. E un'altra manovella ce l'abbiamo. Immagino ne servono tre. Quindi da un'altra parte bisogna trovare l'altra. A meno che non ne servano tre. E adesso lo, lo vediamo subito, eh. Riprovo provo subito. Vai, proviamoci. Ok, non ne serviamo tre, perfetto. Vediamo. Guarda quanti ragni che ci sono. sono ben sincronizzati intero hanno scelto di caratterizzarlo come quello che mangia e beve in continuazione Più degli altri e lui ora rispiegherà appunto details of racconti di bedelbardo le fiabe di bedelbardo vediamo come hanno Deciso di riassumerla Queste qui della Lego Ok vari tre giorni della morte Tutti contenti Si faranno vedere ora la sorte di ognuno di loro Immagino No No Tagliano corto e vanno direttamente All'attacco di Mangiamorte Guardalo guardalo che ha inviato il messaggio a Villa Malfoy La fiamma di bene il bardo, la giochiamo! Carina questa cosa! Non mi aspettavo che la giocassimo Ok, gufo. Va bene. Abbiamo tirato giù delle pere giganti. E grazie a queste pere giganti possiamo passare qui sopra. Possiamo colpire questo gufo noi, sì? Non gli facciamo nulla però. Va bene. Hai bisogno della fidanzata fantasma. Seleziona fratello 2 per utilizzare la pietra della resurrezione. Ok. Va bene. Ce la fai però? Ah controllo la fa la, il fantasma ora. Molto lentamente va eh. Molto molto lentamente mi raccomando. Vai attiva sta roba. Perfetto e passiamo. Poi servirà il mantello dell'invisibilità a un certo punto no? Ma scusa. Eh. Devo far passare anche loro o no? Mi serve che, che stiano sopra proprio. Niente, non ce la fanno, eh. Ah ok, devo distruggere le, le loro radici per passare, va bene? Ok, ora saltano? Ora arrivano i nostri fidati fratelli? No. Non gli frega comunque cazzo. Per superare la morte devi nasconderti bene Seleziona fratello 3 Eccolo qua e va col mantello Poi tagliamo l'albero Dove è appollaiata la morte Va bene E si passa Andiamo un po' più veloci va Ti metti qua Boom. Fortissimo Un vero mago E proseguiamo Ed ecco di nuovo la morte No, qua devo usare ancora fratello 2. Ma che cacchio? Ok, posso passare così. E andare a fermare questo. Che okay, si sì, dall'altra parte. Non pensavo mi ammazzasse, pensavo mi bloccasse semplicemente, senza ammazzarmi. Ok, lo ferma. Sì, sta rallentando. Ok, e si passa Eh, va bene Vabbè. Fratello 3, dai Vai Dai, me lo stavo mettendo Su Ok Passiamo Gli ostacoli qui sono cattivissimi Prima ti bloccavano soltanto Adesso invece ti ammazzano pure Posso usare Vingardium Leviosa qui, sì Boom! Tira la zucca sulla morte. Non è servito a niente, complimenti. E adesso? Ok me l'ha ridata. Ok. Non serve a niente ragazzi, ma che è? Oh! Devo tirargli di là ancora? Eh, no, qua però serve il fratello con la bacchetta di Sambuco No, non volevo fare questo Solti questa roba Ok, sono riuscito finalmente a colpirlo cioè, Sembra che tipo tu debba avere un angolo Di tiro precisissimo Ma senza alcun motivo È un gioco per bambini Non ha alcun senso sta cosa E niente, qua è davvero una sezione Orribile del gioco Purtroppo è una sezione orribile poi abbiamo questo fantasma che è lentissimo, senza alcun motivo di nuovo. Semplicemente gli è piaciuto farlo lento. Mm, peccato che questo gioco si sia perso davvero in parecchi bicchieri d'acqua ormai. Non è che si è perso in un bicchiere d'acqua, si è perso in parecchi bicchieri d'acqua. Perché poteva essere molto più carino di così. Evidentemente non è che l'hanno curato moltissimo. Cioè... L'hanno fatto e via, quello che veniva veniva. Allora... Tanto era Harry Potter, quindi avrebbe venduto comunque no. Seguiamo di nuovo la morte. Allora, fratello 3. Interessante, questa cosa. Vai mettiti così e passa. Ah, la morte non c'è più. È andata via. Va bene. Ah qui serve bacchetta di Sambuca, vai! Perfetto, bene, quel gettone blu imprendibile. Ormai è andata così. Emo. Devo andare lì sopra. Che cosa esattamente? Ah, col tipo, di nuovo. E devo aspettare che la roba scenda, dai su, grazie. E qui sopra posso attivarlo, vai! Sinceramente, ragazzi, non vedo l'ora che finisca questa sezione, è davvero brutta. È davvero orribile. Una noia mortale sta parte. Ok, allora iniziamo distruggendo... No, niente, serve per forza al fratello 3. Andiamo. Spero che non debba tirargli altra roba perché... Mi ero già rotto le balle di farlo lì. Ok, vai. La illuminiamo, sì. La morte ha paura della luce e se ne va. Bene così, proseguiamo. Fratello 1, tu non puoi distruggere questo? No, niente. Andiamo avanti, allora. Però puoi distruggere questo. poi questo ok va bene e siamo scesi va distrugge tutto anche il radio via Ecco fatto. Qua si può costruire cosa? Una scala per risalire? Eh? Sì. Cioè i gettoni non si possono prendere? Ok, sì, un po' sì. Almeno quello. Ok, siamo in casa. Forse abbiamo finito. Forse questa parte orripilante di Lego Harry Potter l'abbiamo finita. Ed ora arrivano i guai. <susurra> Sto facendo. Attenzione, è sparito. è dato. Allora, vediamo un po' cosa si può fare qui. Allora, intanto indossa gli occhiali di Luna. Giustamente, nella casa di Luna non possono mancare gli occhiali di Luna. Poi qui possiamo quindi costruire qualcosa. Ok, dente di basilisco ce l'abbiamo, vero? Sì, ecco qua. Uno. E butta qui dentro Poi Ok altre monetine Non faremo il mago autentico in questo livello eh. Indubbiamente non lo faremo Qui serve Mione. Ok Ma dai Non mi ha preso il pulsante e Il mio controller è un po' ormai Andato però anche il gioco Che ci mette un attimo a caricare e non ti prende subito il pulsante. Eh? Ok. Stanno facendo? Questa è la stampa dei maghi? Evidentemente sì. Poi possiamo tirare quella. Ok, però bisogna andare su Allora, poi i ragni Possiamo colpirli, sì Colpisci di nuovo? No, basta, Finito così eh. Finito così, niente, i ragni rimangono lì Allora dammi questo Muttelo qui dentro Emo, l'altro dov'è? Bisognerà colpire ste cose eh L Ultimo ingrediente. Ah, qui diffindo, evidentemente. Vai, diffindalo. Meglio, però. Grazie. Questo è lo strumento musicale di Xenophilius. Ok, ce l'abbiamo. Andiamo a spolverare un po' di roba. Sarà per le ragnatele, allora. Sì, perfetto no ermione ermione cosa fai prendi questo grazie ecco fatto pozione fatta bevila bene così poi vai da questa parte tira questo serve il gratta passa dentro ecco qua ed ora possiamo costruire l'altra manopola qui l'altro appiglio bene così andiamo poi voi attivate l'altro perfetto e saliamo questo dovrebbe essere, credo, la fine del livello. No, c'è dell'altro. Interessante. Cosa stiamo facendo, stiamo... Ah, abbiamo scoperto che Luna non c'è. Ok. Siamo presi... Ci siamo presi pure il mago autentico, pur non cercandolo troppo. Buono. Niente qui, Luna è letteralmente, boh. Una bambola Mettilo qui attiva questo E abbiamo trovato Xenophilius Madonna ma che inquietudine Che inquietante è sta roba Ma perché l'ha fatto così va bene Flashback della scena che abbiamo visto tipo 20 minuti fa Uguale tra l'altro Ma solamente con una grana diversa Va bene? Ed eccoli che arrivano. Livello completato, gioco libro sbloccato. Allora, dovremmo aver fatto il mago autentico. Siamo dalla casa 2, va bene. Mago autentico fatto. Un po' di gettoni.